Allora, buon a tutti. Eh, oggi già sapete che dobbiamo fare un po' di esercizi sulle simulazioni, quindi sia terminare quello precedente che iniziarne, svolgerne uno nuovo. Volevo solo guardare insieme a voi rapidamente il um, calendario che mi sono messo a compilare tutte le lezioni che mancano fino ad arrivare alla fine delle, chiaramente del corso. De, um, per dirvi due cose, la prima è che da adesso in avanti praticamente faremo solamente più temi d'esame, quindi già iniziamo, chiaramente questi, questa settimana e un pochino la prossima saranno ancora un pochino più focalizzate sulle simulazioni che sono un argomento nuovo, ma poi essenzialmente gli, gli, gli, gli esercizi che faremo in aula saranno da questo in avanti, momento in avanti tutti presi dai temi d'esame degli anni precedenti. No? Quindi... Se per caso ce n'è qualcuno che avete visto e vi stuzzica, fateci sapere e nello sceglierlo magari eh, risolviamo quello che, quel che vi serve. Eh, nel frattempo, le soluzioni le pubblicheremo su quella repository GitHub, su quell'organizzazione GitHub che si chiama TDP Esami. No? E lì, via via che li svolgiamo, li creiamo i nuovi progetti eh, in modo che siano anche poi facili da vedere. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che l'ultima esercizione di laboratorio, che sarà quella del 13 giugno, faremo una sorta di simulazione di esame. Quindi cercheremo di svolgerlo esattamente come si svolgerebbe l'esame. Quindi diciamo, cercherete di svolgerlo esattamente come l'esame. Quindi eh, farlo da soli, essenzialmente, e non in gruppetti, e eh, provare a rispettare i tempi noi prepareremo un testo che sarà sulla falsa riga del testo dell'esame, così vi riuscite a misurare e la terza cosa che per noi è più importante, usare i PC del laboratorio. Allora già da adesso, so che trova, tutti trovano comodo lavorare sul proprio computer, però già da adesso vi di, diciamo suggerisco di, cominciare a di, di usare il più possibile i computer del laboratorio perché saranno quelli su cui si svolgerà l'esame se ci sono problemi di configurazione, saltano fuori prima e non il giorno dell'esame, se ci sono problemi di, ah mi sono dimenticato la password, salta fuori prima e non il giorno dell'esame, dove è installato Eclipse, qual è la password del database, sono tutti problemi che se li risolvete, sono stupidaggini chiaramente, che però risolte prima rimangono a livello di stupidaggine, il giorno dell'esame invece si trasformano in, in ansia e stress, no? quindi cerchiamo di evitarlo tutti insieme. Eh, quindi sicuramente la, la simulazione del 13 non vi lasciamo usare il vostro computer, eh, ma già le, le, le due prossime esercitazioni, il suggerimento è quello appunto di usare il computer del laboratorio, così anche vi abituate a trasportare il progetto da un computer all'altro e così via. Va bene, queste sono le due annotazioni sul, ehm, sul calendario. Visto che si avvicina la fine del corso, voi sapete che avete anche ricevuto i questionari di fine corso, no? quelli della, del Comitato Paraletico per la didattica, no? CPD, i cosiddetti. No? Quindi magari qualcuno è già iniziato a compilare, qualcun altro no. Io eh, vi rubo solo un minuto per dirvi che per noi. Sono uno strumento, cioè, cioè, mi interessa abbastanza poco che cosa ne faccia Politecnico di questi dati, essenzialmente non ne fa forse quasi nulla. Ma per noi, sono uno strumento importante no? è, è, per riuscire a capire cosa funziona, cosa non funziona, cosa migliorare, eh, eccetera, del corso. E quindi vi chiederei, uno, di compilarli, così facciamo tutti bella figura che abbiamo una percentuale alta, eh, ma soprattutto di compilare eh, la parte di risposte libere. Perché, perché voi diate il voto 3 o 4 o 5, vabbè, alla fine vedo magari che alcune cose sono andate meglio che non altre, ma poi non so perché. Ok? Quindi spendete quei 10 secondi in più per scrivere qualcosa, eh, un commento, un suggerimento, una critica, come ovviamente eh, sono le più importanti le critiche perché sono quelle che ti permettono poi di, di affrontare eventuali problemi, nella parti di testo libero. Noi sicuramente le leggiamo tutte, eh, e le analizziamo e cerchiamo di tenerne conto ovviamente non per voi per i, studenti, per i vostri compagni dell'anno prossimo però così funziona la cosa eh, e se qualcuno avesse invece delle idee in più, dei suggerimenti, delle critiche liberamente ne possiamo parlare se vi sentite in soggezione dopo l'esame ma se no in qualunque momento non c'è problema okay? in particolare mm. quali sono le cose che mi interessa di più sapere Vabbè, eh, io ho sempre quattro domande in testa. Se ci sono degli argomenti su cui, su cui sarebbe necessario utile o necessario dedicare più tempo. Vuoi perché interessanti, vuoi perché difficili. Ovviamente se Aggiungi qualcosa devi togliere qualcos'altro, quindi mi è utile capire se ci sono degli argomenti che, su cui si potrebbe ridurre il tempo dedicato. Perché magari sono più facili di quanto non sembri a noi, per cui va bene, abbiamo capito, si capisce in fretta, o perché sono cioè, già magari trattati in altri corsi e quindi è inutile ripetere queste cose Noi già quest'anno abbiamo cercato di fare qualche aggiustamento grazie appunto al feedback di un paio di studenti dell'anno scorso però diciamo, è tutto sempre in fase ovviamente di, di, di adeguamento e poi l'altra domanda è ovviamente sull'organizzazione didattica in generale cioè come abbiamo impostato il corso in termini di Divisione tra lezioni, laboratorio, eh, video lezioni, GitHub e cose varie. Insomma, strumenti, modalità di lavoro essenzialmente che abbiamo adottato nel corso, che è abbastanza complicata, no? è fatta di tanti ingredienti che poco per volta siamo, così, siamo riusciti a rodare, eh, però magari voi avete, avete da dire la vostra, essenzialmente. No? Eh, poi ci sarebbe una quarta domanda, che però mi metto tra parentesi, che sarebbero le modalità d'esame. Cioè l'esame svolto in laboratorio in questo modo, lo metto tra parentesi perché non avendolo voi ancora fatto potete solamente sentir, pensare, immaginare, se avete qualcosa da dire, in merito sicuramente è benvenuto, purtroppo non si riescono a avere facilmente dei feedback post esame perché il strumento, cioè il questionario viene fatto prima, però chiaramente l'esame è una parte, il modo in cui è strutturato l'esame impatta molto il modo in cui è strutturato il corso e viceversa, quindi sono cose abbastanza inscindibili dal punto di vista nostro della progettazione del corso. Quindi tanto dovete fare questa cosa, se ci spendete 30 secondi e provando a, a mentalmente a rispondere a queste domande, vi ringrazio già in anticipo e così riusciamo anche noi a studiare qual è la vostra opinione. Ovviamente se avete altro da dire siete liberissimi di dirlo. Ok, adesso veniamo alle cose più serie. No, più serio dell'esame non c'è niente. Uh, all'esercizio, diciamo. Allora, ci eravamo lasciati settimana scorsa su questo esercizio emergency che effettivamente è un caso abbastanza complesso no? di simulazione, siamo partiti subito a vedere come secondo esercizio uno un po' complicato, così come sempre, come pretesto di vedere no? vari casi, varie cose che possono succedere, e abbiamo preso un esercizio in cui succede praticamente tutto e quindi. Eh, da adesso, dopo questo, gli altri dovrebbero essere no, in discesa. Ci eravamo lasciati, cosa avevamo fatto? Eh, vabbè, aveva il metro init che era praticamente completo, no, in cui si inizializzava la coda degli eventi e poi avevamo iniziato a implementare alcuni tipi di eventi, cioè l'arrivo di un nuovo paziente che altro non faceva che mettersi predisposti per il triage 5 minuti dopo, eh, il triage vero e proprio, in cui il paziente viene, al paziente viene associato uno stato di colore e sulla base dello stato di colore eh, viene impostato un time out su quando lui dovrà trasformare il proprio stato a seconda del colore che aveva e del tempo che è passato. Poi c'erano queste righe che servivano semplicemente per ruotare, alternare lo stato, lo stato di colore che veniva assegnato a ciascun paziente. E poi ragionavamo, quando finiva il tempo della lezione, ragionavamo su, sull'ingresso e l'uscita nello studio del, paziente, del, del, del dottore, no? del medico. Allora avevamo detto, eh, l'uscita è un evento facile, nel senso che quando un paziente esce è curato, punto. Ma nel momento in cui un paziente esce il, lo studio si libera e pertanto è possibile chiamare un nuovo paziente. Quindi nel gestire l'evento uscita eh, dobbiamo decidere qual è il prossimo paziente che entrerà e schedulare l'evento di chiamata. In questo modo creiamo una concatenazione di eventi per cui ogni volta che c'è un'uscita ci sarà subito un ingresso. E questo gestisce, ragionavamo la volta scorsa, eh, l'avvicendarsi normale dei pazienti tranne in due casi. Un caso è l'inizio della, della giornata, della mattina, per cui i primi che entrano, entrano, punto, non entrano in conseguenza dell'uscita di qualcun altro. E due, il caso che può verificarsi, raramente con questi dati, ma nessuno può dirlo, che a un certo punto i, gli studi siano vuoti, sia almeno uno studio vuoto, e quando, nel senso che esce il paziente, e quando il paziente esce non c'è nessuno in sala d'attesa. Allora in quel caso ovviamente non posso chiamare nessuno, ma quello studio rimane libero. Allora prima o poi bisognerà poi chiamare qualcuno no? in quello studio. Allora questi due momenti li dobbiamo gestire a parte con un meccanismo separato. Il caso generale è quando esce uno chiamo il prossimo. Allora cominciamo a implementare questo. Quando esce uno chiamo il prossimo. Avevamo già detto che quando esce uno significa andare a registrare l'uscita di quel paziente come faccio a registrare che il paziente è uscito, quindi ho il mio evento E, è un evento di tipo uscita, beh, quel paziente, a quel paziente modifico lo stato, quindi sarà E.getPaziente.setStato, e dirò che a questo punto è out, no? è uscito. Si chiamava stato-paziente, le numerazioni in cui c'erano gli stati, Punto, out. Quindi quel paziente non è più in cura, ma è uscito. E tengo traccia del fatto che ho curato un paziente in più. C'era la variabile paziente curati, vi ricordate, che dobbiamo incrementare. E quindi questo studio è libero. Allora, io una variabile che non ho ancora nel mio simulatore non ho ancora modellato gli studi, il fatto che ci sia più di uno studio, ce ne possono essere fino a 3, o ns, che è la costante con cui modelliamo gli studi. Allora, ovviamente dipende da quanti studi ci sono, nel momento in cui un paziente esce. Ci si libererà uno studio quindi ci saranno tre, da tre studi occupati saranno solamente più due quindi ho bisogno di una variabile che sappia in ogni momento quanti studi sono occupati o liberi ah, questo non ci avevamo ancora pensato ma è facile da aggiungere perché nel mio modello del mondo ho l'elenco dei pazienti in generale ma ho anche gli studi liberi occupati mi piace di più ricordarmi quelli occupati e quindi questo studio occupati in fase di inizializzazione lo metto a zero Che al, al mattino nessuno studio è occupato, quando un utente entra nello studio lo incrementerò e quando invece l'utente esce dallo studio lo decrementerò. Così in ogni momento so, e se mi chiedessero le statistiche di mediamente quanti studi sono occupati, ho la variabile che mi può permettere di tenerne traccia. Quindi nel L'evento di uscita, oltre a dire che ho curato un paziente in più, dico che gli studi occupati sono uno in meno. E quindi c'è un uno studio libero, e posso chiamare un paziente nuovo. Un paziente tra quelli che sono attualmente in uno stato di wait. Weight giallo, weight uh, bianco o weight rosso. Devo però chiamare il paziente che ha la priorità più alta in questo momento. Allora, ehm, potrei fare due cose a questo punto: potrei andare a vedere l'elenco di tutti i pazienti che però comprendono quelli che devono ancora arrivare, arriveranno in futuro, quelli che sono già usciti, quelli che sono morti, eccetera, eccetera. selezionare quelli che sono in attesa e tra questi trovare il primo che deve entrare sulla base delle nostre regole di priorità. Posso farlo così. Oppure posso appoggiarmi su una struttura dati che faccia già lei questo lavoro. Io posso crearmi, una, visto che l'abbiamo imparata, una coda prioritaria, che gestisce la lista d'attesa sulla base delle priorità. E quindi definirò questa cosa prioritaria con un criterio di ordinamento specifico che tiene conto dei codici di colore. Quindi non è solamente la lista dei pazienti, che sono tutti quelli che sto simulando, ma è una struttura dati in più. Non è la coda degli eventi. È semplicemente una coda prioritaria di pazienti ordinati per priorità. Faccio fare alla coda prioritaria, alla struttura dati di coda prioritaria il lavoro che dovrei fare io di trovare chi è il prossimo. Ok? Quindi delego, scrivo meno codice. Questo vuol dire che nel mio modello del mondo, ancora c'è la lista d'attesa, che è una coda di pazienti. Termiamo l'attesa. Non sono pazienti in più o diversi, sono un sottoinsieme dei pazienti il sottinsieme che ha già passato il triage e non è ancora entrato in studio. Che vengono registrati anche lì. Quindi questa nuova priority queue nel metodo init me lo devo inizializzare, ovviamente. Quindi abbiamo... Dove inizializzo i pazienti, posso inizializzare anche di spunto, la lista d'attesa. New Priority Queue. Attenzione che New Priority Queue si comporta da coda prioritaria e ordina gli elementi sulla base del loro ordine naturale. Devo dire la Priority Queue in che modo ordinarli. Adesso la classe paziente non è comparable, cioè non implementa l'interfaccia comparable, quindi non ha un metodo compareTo, quindi nel momento in cui cercassi di inserire un elemento paziente dentro quella eh, struttura dati avrei un errore. Allora io posso aggiungere il metodo compareTo e specificare che implemento l'interfaccia comparable in questo metodo, oppure, visto che un criterio di ordinamento un po' particolare non detto che sia quello, diciamo così il paziente non ha un ordine naturale ehm, possiamo definire una classe a parte hm? sapete che ci sono i due modi di ordinare visto che l'altra volta abbiamo fatto il comparable usiamo un comparator allora, vuol dire che qua possiamo aggiungere una classe che sia un paziente comparator che dice che specifica il criterio di ordinamento, che implementa l'interfaccia comparator, ovviamente. Quindi una classe che implementi comparator di, non T qualunque, ma paziente, è una classe che è in grado di confrontare due oggetti tipo paziente e deve implementare semplicemente un metodo compare paziente 1, paziente 2. Deve restituire un numero negativo se l'argomento 0 deve passare prima, deve essere curato prima del paziente 1, un numero positivo se invece il paziente 1 deve essere curato Um, no, positivo. Sì, se il paziente 1 deve essere curato prima, quindi è minore, tra virgolette, nel nostro ordinamento, viene prima e 0 se ha la stessa priorità. Um, fatemi chiamare paziente 1, paziente 2, anziché argomento che è paziente 2, allora. Noi abbiamo due casi. C'è un primo caso in cui... Allora, qual è la regola? La regola è che se io ho la priorità maggiore, di, ho un codice colore più urgente di te, passo prima, tra noi due. Se invece abbiamo lo stesso codice colore, guardiamo l'ora di arrivo. Allora, è facile controllare prima se è lo stesso colore. Paziente 1.get stato paziente è uguale a paziente 2 get stato paziente allora abbiamo lo stesso colore quindi passa prima che è arrivato prima quindi return deleghiamo al comparatore dell'ora eh? paziente 1 punto get ora di arrivo, compare to, paziente 2, punto get ora di arrivo. Se abbiamo lo stesso colore, l'ordine di uscita è uguale all'ordine di arrivo, quindi andiamo a confrontare l'ora di arrivo. Ora di arrivo che avevamo inserito... L'abbiamo inserita in simulatore o ne abbiamo solo parlato? Nuovo paziente, sì c'era l'ordine di arrivo qua. L'abbiamo inserita quando abbiamo creato l'oggetto paziente. E va bene, altrimenti vuol dire che abbiamo due colori diversi. Allora, se io sono rosso passo io ma qui si può scrivere in 100 certo modi diversi sto codice la prima cosa che mi viene in mente è partiamo da poiché è uno stato diverso, se io sono rosso di sicuro tu non sei rosso allora e allora devo passare io quindi se paziente1 getStato è uguale a stato paziente punto red, e allora tocca a lui quindi, meno 1. Devo istituire un numero negativo, perché paziente 1 è quello che ha la priorità. Se no, può darsi che paziente 2 sia rosso. Allora, in quel caso ritorno più 1. perché il secondo è maggiore del primo se non capita nessuno di queste due allora sicuramente ne ho uno giallo e uno bianco perché il rosso non è nessuno dei due uguali non sono e quindi sono uno giallo e uno bianco quindi se è giallo il primo ritorno a meno uno se è giallo il secondo ritorno più uno quindi copio questa roba qua andando a controllare yellow solamente se, non era, se nessuno dei due era red. No. E questo dovrebbe coprire tutti i casi che mi interessano adesso il compilatore non è ancora contento perché mi dice sì, va bene, ma se tutti questi if falliscono devi farmi il return di qualche cosa, no? E in realtà no, nel senso che se tutti questi if falliscono c'è qualcosa che non va non deve succedere no? in realtà eh, Tecnicamente potrebbe succedere, perché chi mi dice che paziente1.getStato non sia out o new? L'oggetto paziente può avere quello stato. Noi sappiamo che non andremo mai a confrontarli nella priority queue se non sono in uno di questi tre stati. Però, ovviamente, il compilatore non può saperlo. quindi No, se fossero tutti e due bianchi li ho catturati qua. Quindi sono sicuramente diversi se passo il primo, il primo confronto. Quindi io qua ci metto una bella eccezione per dire, boh, se ho sbagliato qualcosa, se sto cercando di confrontare dei pazienti che non sono di strattesa, non posso confrontarli, non ha senso confrontarli, no? Un bel legal argument. In cui dico... scrivo in inglese, stato paziente non atteso, non eh, accettabile. E faccio vedere qual è lo stato di paziente 1, getStato, e rispetto a paziente2.getStato. Quindi se non esco da uno di questi confronti c'è qualcosa che è andato storto, a monte, prima, perché sto confrontando due pazienti che, che non avrei dovuto confrontare. Allora, questo comparatore è quello che mi permette di personalizzare la coda prioritaria, la lista d'attesa. Quindi quando io ho creato la lista d'attesa, creo una coda prioritaria che lavora sul comparatore La classe priority queue come costruttore riceve, può ricevere, un comparatore che ovviamente confronta oggetti del tipo degli oggetti che sono contenuti nella lista, nella coda. Quindi con questo semplice comparatore io ho risolto la gestione della lista d'attesa. Per cui quando c'era scritto qui Decidere chi deve essere chiamato, beh, chi deve essere chiamato sarà il primo della lista d'attesa. Quindi faccio un PIC o un POLL nella lista d'attesa e ottengo l'oggetto paziente che stava aspettando. E quello, tra tutti coloro che stanno aspettando, quello che ha il diritto di passare per primo, ammesso che ci sia. Perché magari la lista d'attesa è vuota, in quel momento non c'è nessuno in attesa. Allora possiamo vedere se c'è qualcuno in lista d'attesa. Il metodo PIC è come Paul, nel senso che va a vedere il primo elemento, ma a differenza di Paul che lo toglie dalla lista, lo lascia lì. Perché io voglio sapere se c'è qualcuno in lista e chi. Per sicurezza, fino a quando non entro, non faccio la chiamata, non lo tolgo dalla lista d'attesa. E allora mi chiedo, c'è qualcuno, se peak, se paziente è diverso da null, posso chiamarlo. Altrimenti non c'è nessuno da chiamare. E quindi ho finito. Cioè l'evento uscita se non c'è nessuno in lista dell'atelier da chiamare non ha nient'altro da fare. Se invece ha qualcuno da chiamare sappiamo anche chi è, è questo paz, paziente. e quindi generiamo l'evento di chiamata per questo paziente che era, avevamo già scritto qua quindi aggiungo la coda un nuovo evento che corrisponde a cosa? corrisponde alla chiamata quindi l'ora è subito appena uscito subito può entrare quello dopo quindi l'ora a cui schedulare l'evento è la stessa ora dell'evento attuale e quindi tipicamente andrà a finire in testa la coda prioritaria degli eventi subito il prossimo evento che tirerò fuori sarà molto probabilmente lui a meno che non ci sia per coincidenza un altro evento nella stessa ora poi il secondo parametro è eh, il tipo di evento event type che sarà chiamata e il paziente da chiamare è questo qua che al momento è il primo nella lista d'attesa. Giusto? E chi li mette nella lista d'attesa questi pazienti? Perché noi qua li stiamo togliendo, o meno, li stiamo leggendo. Li mette il triage. Cioè nel momento in cui io ti assegno uno stato white oppure yellow oppure red, ti metto in lista d'attesa. Ti metto in coda. Quindi anche qua, e appunto get paziente ricordate che quando abbiamo fatto il caro triage abbiamo detto io non riesco ancora a schedulare uh, l'evento di chiamata perché non so quando verrà perché dipende da, da chi alto arriva se è qualcuno che mi passa davanti o no però perlomeno possiamo metterci in lista d'attesa in modo che quando poi verrà una chiamata e sarà il mio turno verrò chiamato Quindi il triage assegna lo stato e lo metto in lista d'attesa nella sua priorità. Gli altri che arriveranno, ciascuno farà il triage e verrà messo nella lista d'attesa nella posizione più opportuna. Quindi avrò davanti tutti i rossi, poi tutti i gialli, poi tutti i bianchi. Quando qualcuno esce da uno studio, se c'è almeno una persona in lista d'attesa, questa persona viene accodata per la chiamata immediata. E... E quindi finalmente possiamo arrivare al metodo più interessante che è quello della chiamata. Allora A questo punto quando arriva un evento di chiamata l'evento mi dice devi chiamare questo paziente e a questo punto questo paziente lo metti in uno studio e lo togli dalla lista d'attesa e gli cambi lo stato dicendo che adesso è in cura quindi dico adesso tu caro paziente tu vai via dalla lista d'attesa l'evento mi dice qual è il paziente che viene chiamato che ovviamente era una lista attesa lo tolgo, dico che lo studio a questo punto è occupato, ne ho occupato uno in più, e gli posso cambiare lo stato perché adesso dico che il paziente non, non è più in attesa non è più white, yellow o red o quello che sia ma sarà treating sei in fase di cura cioè sta, ti stanno curando poi Dovrò a questo punto schedulare l'uscita. Tu sei entrato e aggiungiamo l'evento che dice quando uscirai. Okay? Allora, quando uscirai è semplicemente il tempo attuale più una costante che dipende dal codice colore che avevi. Quindi sta cosa la devo fare prima di fare il set stato perché altrimenti mi perdo il codice colore vecchio. Vabbè. Quindi avrò un semplicissimo in funzione il colore che avevi e qui lo stato è uno di questi tre case uh, white se eri bianco ti accodo con un tempo dato dal tempo di cura dei bianchi quindi q.add um, new event tempo tempo attuale e punto get ora più tanti minuti plus minutes pari a Duration white, è la costante che ci dice quanto dura l'operazione di cura di un bianco. Ah, poi aspetta, non ho finito, questo è l'ora. Poi il secondo parametro è il tipo di evento. Uscita. E l'altro parametro è il paziente. Quindi andiamo a capo qua così si legge. Break. Quindi se il paziente era bianco, schedo l'uscita di questo paziente dopo il, il duration white. Se il paziente, e qui lo copio tre volte, Era giallo o era rosso, schedulore riuscita dopo giallo rosso. Lo copia in colla mi piace poco, magari converrebbe se la cosa fosse un pochino più complessa, generalizzarla facendo una piccola mappa che dà la, dallo stato mi dà il tempo. Ma... E quindi dopo che ho accodato l'evento di uscita posso aggiornare lo stato paziente mettendolo in treating. Tanto non mi serve, A questo punto non mi serve più il colore che aveva prima. Quindi tolgo la di attesa, occupo lo studio, preparo l'uscita, gli cambio lo stato e direi che abbiamo fatto tutto. A questo punto ci rimangono gli eventi di timeout. ma questi sono facili. Perché significa semplicemente cambiare, cambiare lo stato del paziente e mettere il timeout nuovo. Timeout bianco, allora se io sono bianco e scatta il mio timeout, codice diceva la regola, vado a casa. ero in lista d'attesa mi sono stufato vado a casa quindi lo metterò in stato out e conterò gli abbandoni in più però attenzione quando scatta questo evento io devo controllare che sia ancora in lista d'attesa perché io ho settato questo timeout quando il mio paziente è uscito dal triage. E quindi ho detto, guarda, tu hai l'etichetta bianca, vai in lista d'attesa. E questo evento è stato programmato per due ore dopo, se ricordo bene. Nel frattempo, magari mezz'ora dopo, dieci minuti dopo, tre quarti di dopo, sei stato chiamato, curato e è uscito. Quindi quell'evento che dice tra due ore ti stufi e vai a casa. Magari quando scatta quell'evento, tu non sei già più lì. Può capitare. Uno dei due eventi, cioè la chiamata o il timeout, capiterà prima. Allora nel momento in cui capita uno di questi due eventi, visto che lo paziente è solo uno, l'altro evento non deve più avere effetto. Abbiamo due modi di farlo. O nel momento in cui faccio la chiamata, vado a cercare se nella lista degli eventi c'è l'evento di timeout e lo cancello, oppure più semplicemente quando mi arriva il timeout mi chiedo ma sono ancora nella lista d'attesa? Se no, ignoro l'evento. Quindi prima di fare qualunque cosa verifico di essere ancora nello stato white. Solamente se sono ancora white, allora davvero scatta il timeout, altrimenti non faccio nulla. Davvero scatta il timeout vuol dire ero white, quindi ero in lista d'attesa, mi tolgo dalla lista d'attesa e conto gli abbandoni e metto il paziente ad out. Quindi attesa.remove di e.getPaziente. Remove è lo stesso metodo che usiamo per la lista, eh? ti do un oggetto, lui cerca quell'oggetto nella lista e lo cancella, anche se non è il primo, non importa, una coda prioritaria è pur sempre una lista, implementa anche lei list, no? quindi continua a funzionare. Quindi dovunque io sia nella coda mi cancella, aggiorna il numero di pazienti abbandonati, Uh, Aggiorno lo stato del paziente, mettendolo a stato paziente punto out, non red, out, e basta perché non c'è più nessun evento nuovo da schedulare. Una cosa molto simile capita nel rosso, quindi copio e incollo le stesse istruzioni, esattamente la stessa cosa nel rosso con la differenza che non vado in out ma vado in morto. Quindi qua ovviamente devo controllare non con white ma con red se sono ancora rosso, togli la pucca di paziente, incrementa i pazienti morti. E lo stato del paziente o uno stato morto? No, lo chiamavo sempre out. Ah no, dead c'è, Quindi se il paziente è nello stato red, lo rimuovo dalla lista d'attese, incremento i morti e setto morto il paziente. L'altro timeout invece c'è un pelino di lavoro in più da fare perché quando scatta il timeout di un giallo devo passarlo rosso. E passandolo rosso imposterò il timeout di rosso. Quindi, qui è stessa cosa, se il paziente quando mi arriva il timeout del giallo è ancora giallo, giallo, giallo, giallo devo farlo diventare rosso quindi fondamentalmente l'operazione principale che devo fare è settare lo stato a red e Ti vado a copiare ciò che facevo in triage, a codare l'evento di timeout red per questo paziente. Sei diventato red e quindi ti imposto l'ora della morte, sperando che però tu venga chiamato prima. Quindi qua torno giù nel timeout yellow, dopo che ti ho messo a rosso, aggiungo un evento, allora attuale più il timeout red, l'evento è timeout red, che è quello qua sotto, di questo paziente. Quindi è vero che sono, mi sono aggravato ma nello stesso tempo avrò acquisito una priorità maggiore nella lista d'attesa. Anzi, non ancora. Perché come dicevamo la priority queue inserisce l'elemento nel punto giusto andando a vedere la priorità che ha all'atto dell'inserimento. Quindi uno che era giallo, gli ho cambiato l attributo, l'ho fatto diventare rosso, alla priority queue questo nessuno gli ha detto. E quindi lui rimane ancora come posizione in coda la stessa in cui era quando era giallo. Allora, per fare le cose per bene, io devo togliere l'elemento della coda, farlo diventare rosso e reinserirlo nella coda, in modo che quando lo reinserisco prenda la sua posizione giusta. Non possiamo mai, quando gli elementi sono in assoluto dati, ordinata, andare a modificare i valori sulla base del quale l'ordinamento viene fatto. Cioè Non possiamo. Possiamo, ma poi non lamentiamoci se il programma non funziona. Quindi, sembra inutile, lo tolgo e lo rimetto, ma in realtà ciò che rimetto è leggermente diverso da quello che ho tolto. Quindi, eh, attesa.remove di e.getpaziente e subito dopo gli cambio il colore e subito dopo attesa.add di get paziente perché adesso è rosso. Quindi ho il paziente che era giallo, lo tolgo da essendo giallo lo tolgo, lo faccio diventare rosso, lo inserisco come rosso. Qui il testo non mi diceva di tener conto di nessuna statistica, quindi non devo incrementare nulla, il numero di um, studi occupati non cambia, perché è semplicemente una variazione all'interno della lista d'attesa e quindi non devo fare altro direi in questo caso. Quindi la macchinetta adesso va avanti tranne quando gli studi sono vuoti. Allora, cosa possiamo fare per gestire anche questi casi? E, ehm, potrei avere un evento periodico che non so, ogni 5 minuti, ogni 10 minuti controlla una condizione molto semplice se almeno uno studio è libero e c'è almeno un paziente in attesa. Se questa condizione è verificata, allora chiama quel paziente. Se no, non fa nulla. E poi questo evento si autoprogramma. Cioè io lo programmo il primo al tempo zero e poi lui si programmerà da solo. Cioè, ogni volta che questo evento scatta, rischedula se stesso dopo un certo tempo. In questo momento, io, io potrei anche trattare il tempo zero come caso particolare, no? Cioè, i primi tre potrei trattarlo come caso particolare del triage. Dico, senti, ma è vero che ti ho dato un codice colore, ma in questo momento lo studio è vuoto, quindi vai direttamente allo studio. Ti faccio bypassare la lista d'attesa, non serve che tu vada in attesa. Però lo vedo complicato da gestire in tutte le sue case particolari. Perché se tu sei bianco, uno studio è libero, però magari allo stesso tempo c'è uno rosso che, si li, che, che arriva, dovrebbe passare lui, non, cioè... No? Eh, far, farlo giusto lo vedo, lo vedo pericoloso preferisco avere una, un meccanismo a parte separato che dice beh, se c'è uno studio libero e qualcuno in attesa entra e quindi lo possiamo aggiungere come tipo di evento Un tipo di evento, come lo possiamo chiamare, un, un polling, qualcosa che, di che periodicamente vada a interrogare lo stato del sistema. Questo evento periodicamente verifica se ci sono studi liberi e pazienti in attesa. E li fa entrare ovviamente. Allora, per poter gestire questo mi definisco una mia costante di tempo, che è la frequenza di polling, anzi il periodo di polling, 5 minuti, sono tutti multipli di 5 gli altri valori, quindi è inutile andare più veloci di 5 minuti. E genero il primo evento direttamente nell'inizializzazione. In nell'inizializzazione in ho messo i vari arrivi degli utenti, ma davanti a tutti o dopo tutti uguale, dipende. Da fare la cosa prioritaria, aggiungo un evento al tempo 0, quindi al tempo t inizio. L'event type è il polling e il paziente non c'è è un evento senza paziente. E allora, in coda tutto il mio case, aggiungerò ancora un ultimo case, ho sbagliato le graffe Sono qua. Okay. in caso di polling beh, la prima cosa che devo fare è rischedularmi prima in realtà è l'ultima ma la, la cosa da non dimenticare di sicuro e punto get ora punto plus minutes di t polling, virgola, event type, no, qua, event type, punto polling, null. Quindi ogni volta che questo evento viene consumato ne predispone uno nuovo tra 5 minuti e ogni volta che scatta va a vedere se il numero di studi occupati è minore di ns. Se ci fate caso, questa variabile di studi occupati non l'abbiamo mai usata finora. Se l'abbiamo incrementata e decrementata non l'abbiamo mai controllato quanto valesse. Solo qua. No? La controlliamo. Se ho il numero di studi occupati è minore del numero di studi totali che ho e dentro la lista di attesa ci sono Uh, isempti non è vuota in realtà non, perché non mi interessa eh no, sì e la lista di non è vuota allora chiamo il primo lista di quindi chiamare in realtà la possiamo copiare dall'uscita la chiamata. È questo. No? Sono queste istruzioni qua che gestiscono la chiamata. Quindi sarà paziente, vado a prendere, eh, qui lo chiamo paziente 2 perché... L'avevo già chiamata pass sopra eh, è diverso da null di sicuro perché ho appena controllato che non sia empty, quindi questo if lo posso togliere. Quindi, se ho uno studio libero e ho qualcuno in attesa, guardo chi c'è in posizione principale nella lista d'attesa e ne schedulo la chiamata per subito, per il tempo adesso. E poi torno a dormire per i prossimi 5 minuti. Quindi nel caso per questo meccanismo uno studio non rimarrà vuoto per più di 5 minuti. Se invece gli studi occupati sono tutti, come capiterà la maggior parte del tempo, questo metodo non fa nulla, questo evento non fa nulla. A questo punto è finito, sembra, salvo, ah no, in realtà c'era una cosa che abbiamo dimenticato lunedì scorso, o la settimana scorsa se non ricordo quando fosse la data, e me ne sono accorto riguardando l'esercizio, che quando abbiamo nella procedura init abbiamo creato l'oggetto paziente, abbiamo creato gli eventi, ma dettaglio insignificante non abbiamo messo gli eventi nella coda. Quindi tutto questo foro non serviva a niente. Quindi dobbiamo solo ricordarci, ho creato l'evento aggiungi e alla coda. Se no, li creavo e rimanevano lì, morivano lì. Ok, quindi, veloce check, gli studi, lo studio quando viene occupato, nella chiamata, quando viene liberato, all'uscita. La lista d'attesa, quando viene messo un paziente in lista d'attesa, alla fine del triage, attesa.add quando viene tolto dalla lista d'attesa alla chiamata. Eccezione: nel caso di timeout il paziente viene comunque rimosso dalla lista d'attesa. Nel caso strano del timeout Yellow viene poi riaggiunto. Quindi, nel timeout white e red ho un effetto netto di meno 1 sulla lista d'attesa, sul timeout Yellow ho un meno 1, più 1, un effetto netto. Pari a zero, cioè ho sempre lo stesso numero di pazienti. Quindi vediamo se ci quadrano, no? che questo modello del mondo, avevamo chiamato, lo stato del sistema, cambi nei momenti giusti. E questa lista pazienti è fissa. Questo stato triage è semplicemente il meccanismo. A rotazione ma questi due invece li abbiamo gestiti spero correttamente oggi eh, per poter usare questa cosa devo almeno però creare dei set dei getter per queste tre variabili quindi creiamo un getter per pazienti curati ah, questo qui non mi piace facciamo l'altro metodo se no il nostro test model non potrà, potrà lanciare la simulazione ma allora cosa dobbiamo fare? Eh, in teoria i parametri della simulazione possono essere modificati quindi potremmo definire dei setter su tutti questi duration numero di pazienti da simulare, numero di studi e dei getter sui risultati della simulazione. Pazienti abbandonati, pazienti curati, pazienti morti, poi pazienti più stato triage, roba interna, studi occupati all'interno, il tasso di arrivo può essere impostato il tempo di fine, il tempo di inizio, se vogliamo, possono essere impostati, qui generiamo il tempo di polling, no, questo va sì, e i tre timeout. Queste cose qua le mettiamo al fondo. Vai. Da 100 righe siamo passati a 300, in un baleno, con tutti questi metodi. Eh, mentre facevo questo mi sono accorto dalle iconcine che c'erano, che avevo dimenticato di rendere privati. Tutti questi. il giorno che incontro quello che ha deciso che private non deve essere il default in Java gli faccio un discorsetto adesso a meno di tanti errori che ci saranno dovrebbe essere completato possiamo provarlo non è detto che funzioni al primo colpo anzi ci posso scommettere Quindi possiamo creare il nostro simulatore. Lo inizializziamo. In teoria prima del Linux potremmo impostare tutti i parametri che vogliamo. Lo facciamo andare e alla fine... Stampiamo le statistiche che sono essenzialmente i pazienti arrivati che pazienti, ah no, non, gli arrivati non ci sono, curati. i pazienti abbandonati e infine i pazienti morti. Questi qua li abbiamo incrementati nei punti giusti. Curati, ce l'ho sull'uscita. Allora, curati. Sì, l'incremento sull'uscita. I morti, incremento sul timeout rosso e l'abbandonati sul thema bianco ok no stavo guardando scusate questo warning qua che mi dice che pazienti non l'ho usato the value of the patient is not used come non l'ho usato ah no non l'ho usato perché l'ho creato l'ho messo nella lista ma poi in realtà tutto il lavoro l'ho fatto con la, con la coda degli eventi Ok, vediamo il test, il test simulatore che cosa fa. Non si è piantato, non so se questi valori abbiano senso. Pazienti curati 45, il simulatore quanti pazienti aveva in tutto? Numero di pazienti in arrivo 50. Proviamo a aumentare un po' la densità della simulazione. Quindi proviamo a dire che, set numero di pazienti, mettiamo 200, e il tempo di arrivo. Quanto era adesso come default? Era 15, mettiamoli 5 e qui qualcosa succede in più perché ho caricato molto di più la giornata e ho curato 73 pazienti, 41 hanno abbandonato, quindi in realtà ne ho 114 più 16 morti fanno 130. probabilmente gli altri a differenza da 200 eh, il nostro simulatore si ferma alle 20 di sera quindi alla fine della simulazione ci sono ancora dei pazienti in coda quindi se davvero il mio pronto soccorso ha questo carico di utenti beh, potrebbe essere utile aumentare il numero di studi mettendone non so 5 sono aumentati no no, 16 morti ho messo 5 studi, sono aumentati i morti qualcosa non va direi non ha un comportamento molto mi aspetterei che aumentando il numero di studi aumentassero i curati diminuissero i morti e gli abbandonati così non è quindi può essere che il dubbio che ho è qua di aver fatto l'ordine giusto, più 1, meno uno, perché ho già passato un quarto d'ora di mal di testa stamattina a pensarci, eh, adesso l'ho rifatto, può darsi che sia, però diciamo che gioca a mio favore l'intervallo, <ride> quindi adesso diciamo così, il progetto è il 98% completo, probabilmente c'è qualcosa che non funziona, non so se riesco adesso sul tempo reale, ma poi lo correggiamo, lo facciamo funzionare in modo anche coerente. Quindi diamolo per quasi concluso, tranne un pochino di debug. Non, di quello, non il debug facile da null pointer exception, ma il debug del tipo eh, i risultati li dà, ma non mi convincono, no? che è la parte più difficile. Io sospetto questo, ma non ci scommetto nulla. No, vi voglio solo cominciare a accennare prima dell'intervallo cosa faremo dopo. Così potete cominciare a clonarvi il progetto. C'è sulla pagina del corso già il link a questo tema d'esame del 23 gennaio 2017. Quindi se voi andate qua nel, nel registro, nella giornata di oggi, l'ultima icona che c'è qua, avete scritto ancora sulla modifica, se devo correggerlo, da questo testo. che ci chiede di lavorare sul dataset country borders, l'avete già visto in un laboratorio, vero? Se non sbaglio, sui grafi. E a parte il punto 1, che va bene, ci metteremo a farlo, ma è la costruzione di un grafo. Nel punto 2, allora eh, il grafo, bisogna creare un grafo essenzialmente che rappresenti i confini mondiali nell'anno specificato dall'utente. E quindi il grafo che abbia come vertice nazioni e come arco la diacenza, quindi il solito grafo delle nazioni, e quello che vogliamo fare è simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale e poi si spostano. Se cioè tu al tempo zero inietti mille persone, o 5.000 insomma un parametro, mille persone in uno stato, a scelta. Dopodiché a ogni tempo successivo, quindi a ogni periodo di simulazione successivo, queste persone si spostano con certe regole. Dice il 50% delle persone diventa stanziale, quindi si ferma lì, nello stato in cui li hai immessi. L'altro 50% si sposta, si sposta dividendosi in parti uguali tra gli stati confinanti. Ovviamente questi che si sposteranno negli stati confinanti in parti uguali, a loro volta, il 50% rimarranno fermi e gli altri si ripartiranno tra gli stati confinanti, compreso quello da cui provenivano. E quindi si ripete così: cioè si estende un po' a macchia d'olio, tu hai una diciamo così, perturbazione di un sistema in un certo punto, e da ogni punto questa differenza di popolazione si, si propaga agli stati vicini. Fino a, quando, beh, fino a quando la situazione non si stabilizza, perché questo è fatto in modo che. Visto che a ogni passo il numero di persone che si sposta è la metà del passo precedente, prima o poi arriviamo a zero. E allora non c'è più nulla da simulare. Ah, questo è l'esercizio che inizieremo a fare dopo l'intervallo. Adesso possiamo fermarci.